Ciao, ciao caro, e allora eh, intanto grazie eh, per eh, aver accettato il mio invito, che dire quello che dirai non è facile. Tu sei stato già sindaco di Petina Policastro, una famiglia e una delle persone che hanno fatto molto per la città e per la comunità, eh, anche l'ultima Villa Santaspina, quello che abbiamo visto per gli anziani, abbiamo visto poco fa. Eh, volevo chiederti a Medeo. Eh, ci conosciamo da tempo abbiamo fatto anche dei servizi in passato mi ricordo quella strada mi ricordi quando la popolazione scese con te, noi siamo intervenuti con l'articolo 21 certo, ricordo tutto intanto grazie a te preoccuparti ancora della nostra città in Petiglia eh, è vero quello che dici Petiglia è messa male purtroppo io sentivo poco fa il sindaco di Isola quando tu vai a rurale non ti sentono quando vai alla regione di io sono arrivato al punto di essere andato avevano formato una task force al ministero dei lavori pubblici presso addirittura dove c'era questa struttura italia sicura dove mi, mi non mi prendevano in giro eh, giravano intorno alle responsabilità, ah, sì, poi vediamo, non capivano che c'era un disco per perpetlia, qui costretto ad andare a occupare una sala, invece la fascia di volo, occupare una sala, qui accompagnata da novembre della Repubblica, finché non si alzò qualcuno alla sedia e venne a ricevermi e mi diede, devo dire, la unità di soddisfazione. L'abusivismo purtroppo da noi ha preoccupato tanti, anni. dicevi tu per è la prima, la seconda, la terza, città della Calabria più abusiva. Non della la Calabria, l'Italia più abusiva. Sì, però c'è una cosa. Quanti sono gli abusi? Scusa, dammi qualche numero. No, no, no, no non riesco a darti di abusi. Ti posso dire che... Dal eh, il piano regolatore è stato fatto a perire con nel 2004 da una giunta a Gerau si chiama siamo stati magari, dal 70 al 2004 senza il piano regolatore dal 70 al 2004 senza avere regolatore, con un piano di applicazione proprio solito, e ognuno... <ride> cioè fammi capire, dal 1970 al 2004 da... ognuno poteva costruire dove voleva? Eh, era no? è abusivo, no? Abusivo? Abusivo? Perché io c'era un regolatore che presentavano anche i i progetti, non venivano approvati. Senza avere un regolatore, ma quello che facciamo, quindi fammi capire la colpa: dove sta? Sta che non c'è stato questo piano regolatore, perché dal 1970 al 2004 non si è mai fatto un piano regolatore? Perché questi anni, guarda, perché non davano tempo ai progettisti che modificavano tutto, c'era un abusivismo sclerato, quello che ricordo, eh, attenzione, io non ero. Non era la, messa, la messa mia, ma facciamo loro. un esempio, eh, più, scusa Nicolazzi, eh. scusa avvocato, facciamo un esempio. Da eh, su 100 case a Petiria Policasso, quante sono abusive? Ma tante. 70. 70 case. Il 70% delle abitazioni. Che Petiria, Petiria ha delle passioni grandissime come Pagliarella Paiarella, dov'era? Lo conosco bene, Paiarella. Pavlierino, è tutta zona nuova tutta zona nuova però abusiva eh sì, la grande parte è abusiva cioè il eh, 70% col, col condono, col piano regolatore e eh, vengono un condono e eh, il 70% è almeno il 30-40% più condonato il 30-40%, quindi ne rimane sempre un 40% abusivo è rimane tantissimo, tantissimo eh. cioè, vuoi dire, fammi capire gli amici che ci stanno ascoltando da Pettina Policastro che dice sì. se non c'è stato dal 1970 al 2004 un piano regolatore. Chi voleva costruire non veniva possendo il progetto perché non c'era il piano regolatore. In ogni caso anche il cittadino, dico, che non era messo nelle condizioni di costruire. Voi avete detto costruisce abusivamente, dico il comune, le prefetture. Beh, il comune... Cioè, andavate le braccia, non tu, dico, chi era all'epoca... C'era una procedura un po' anomala Io praticamente andavano i vigili o i carabinieri o chi di dovere a bloccare la costruzione abusiva gli avvocati presentavano domanda di eh, dissequestro del manufatto abusivo che veniva concesso e lo stesso cittadino riusciva era un piano e, ci abbiamo, e abbiamo le case tutta a città allora io l'altro giorno sono arrivato a Pettina Policastro e ti dico la verità Amedeo ma se non fosse per la bravura di chi guida perché eh, no, voi lei sono bravo eh, però è la verità la verità la verità, quando si dice eh, che vorrebbe, faccio 10.000 km al mese conosco le strade e tutti gli angoli della classe se non fosse per la macchina grossa che avevamo un SUV ma lì da Petina Poligasso arrivava un fiume di fango giù un fiume di fango hai ragione, hai ragione. ma come è possibile dire sindaco? Dino ti voglio dire una cosa, intanto io ti ringrazio di nuovo per l'interesse per Petiglia, ma io volevo fare ancora un appello per me. il dissesto geologico. Petiglia non può restare così, altrimenti vedrete qualche tragedia. Io ho lottato molto per questo dissesto, ho avuto approvato un sacco di progetti, quasi per 15 milioni di euro, però non so che fine hanno fatto più, non si muove nulla. Se non si prendono i provvedimenti necessari, questo è un altro grido che lancio così da cittadino. Secondo me, prima o dopo Petiria subirà qualcosa di grosso. Ci sono troppi pericoli, troppi pericoli. Io non mi appello più a te perché non so più a chi rivolgermi. Sono un po' mortificato per tutto il lavoro che si era fatto per il dissesso, e adesso non se ne parla più. Petiria addirittura è stato tolto dagli ultimi finanziamenti sul dissesto idrogeologico. non so cosa diciamo. senta Beneo, io ti eh, ringrazio intanto, eh, io tornerò a pa, tornerò a Pettila Policastro, eh, se riuscirò ad avere un coordinamento in merito a queste zone, perché vedete qui c'è una corresponsabilità tra le istituzioni e i cittadini. Cioè le istituzioni non sono state in grado di fare un piano regolatorio per quasi eh, 4, 30, 30 anni, 34 anni, giusto? Ci. Dal 70 al 2004 30, 34 anni. Per 34 anni il Petile Policastro non ha avuto il piano regolatorio. Quindi chiunque era autorizzato perché dice il cittadino che ha costruito abusivamente via Petina Policarno. Tu stato, tu comune. Tu sindaco, chi era il sindaco di quel periodo, non sei stato in grado di fare tutto questo? Bene, allora io costruisco la mia casa, voglio costruire il mio palazzo, la mia villa, ho diritto anch'io ad avere eh, una casa di proprietà e costruirla. Bene, queste costruzioni selvagge che ci sono state hanno creato problemi al territorio, alla stabilità del territorio e lì quando piove, eh, vedete come sono state le case, si è arrivato quelle bombe d'acqua pesanti, sono anche case vecchie. Che zona è questa? Fammi vedere l'ultima zona, quella zona antica, quella zona antica quella, antica, zona antica, quella zona antica. Fai vedere l'Urlo, questo qui, dove siamo qui, sindaco? Sì, sì, sì, Pettiglia Centro. Questo è Pettiglia Centro? Ancora oggi? Ancora oggi è, è. così? Sì, sì, forse piacevata, eh. Scusami che ti chiamo sindaco, ma per me sei sempre il sindaco di Petinia Policastro. Mi interessa essere sempre al servizio dei cittadini. Ma guarda che al servizio dei cittadini si può essere anche senza il pennacchio e senza la fascia. Voglio dire questo, come lo faccio io. Io ti ringrazio, grazie della notizia. Grazie a te. E torneremo, e torneremo a Petinia Policastro per raccontare la città. E raccontarla con la testimonianza dei cittadini che dal 70 al 2004 hanno costruito. Così voglio capire perché hanno costruito e come hanno costruito. Grazie, grazie a, eh, a Medeo Nicolazzi, già sindaco, noto imprenditore di olio, anche diciamo che voi siete i produttori di olio, tra i più grandi produttori di olio in Calabria. Una famiglia importante che noi ci onoriamo di conoscere, grazie, grazie, grazie Amore, a Medeo. Salute anche l'avvocato Gaetano. A grazie. A tutti, a tutti, a grazie, grazie, grazie. Allora, avete sentito da Petilia Policastro un, un, un personaggio voluto bene a tutti, eh? Nicolazzi, che Medeo è amato da tutti lì a uh, Petiglia Però, vedete, dove sta la colpa qui a Petiglia Nel 70 lui si è tenuto un pazzo. Ma io sappiamo anche l'80% delle case abusive a Pendiglia Boligasso. E chi è la colpa quando neanche il comune, comune funzionava in perpetua. Allora, andiamo in pubblicità, poi ci colleghiamo subito.